Grande fratello, Barbara Palombelli nuova conduttrice? Belen fuori dai giochi. Grande fratello, la nuova conduttrice è Barbara Palombelli? Belen fatta fuori. Chi sarà la nuova conduttrice del grande fratello che tornerà in onda ad aprile? Secondo quanto fa sapere il blog di Davide Maggio, Mediaset starebbe vagliando un nuovo nome, quello di Barbara Palombelli. Grazie all'ottimo successo ottenuto negli ultimi anni con Forum, la moglie di Francesco Rutelli è oggi stimata e apprezzata ai vertici dell'azienda. E ora i dirigenti starebbero facendo il possibile per avere la conduttrice in prima serata, per il ritorno dello storico reality show. E Belen Rodriguez? Non era già stata designata come presentatrice ufficiale, erede di Alessia Marcuzzi? Ebbene, quelli di Canale 5 ci avrebbero ripensato, sono in molti a ritenere la showgirl argentina ancora inesperta in programmi del genere. Belen Rodriguez non condurrà più il grande fratello. Oltre a Belen. Sono stati depennati dalla lista delle papabili candidate della nuova edizione del Grande Fratello anche Alessia Marcuzzi e Anna Safroncic. La prima perché già troppo impegnata con l'Isola dei Famosi, la seconda occupata con le fiction e il cinema. Non è stata presa in considerazione neppure Barbara D'Urso, che in passato ha condotto tre edizioni del reality show. La verace napoletana all'agenda fitta di impegni, oltre a pomeriggio 5 e domenica live, sta lavorando ad un nuovo programma televisivo e a giugno tornerà sul set della serie La Dottoressa Jo. Resta l'incognita Simona Ventura che, però, con tutta probabilità condurrà a Temptation Island VIP in estate. Barbara Palombelli riuscirà ad ottenere l'ambito posto al GF?. Il Grande Fratello torna in onda ad aprile, casting in corso. Il Grande Fratello Nip quello con persone comuni tornerà in onda su Canale 5 ad aprile. Durerà due mesi e verrà sfruttata la casa del Grande Fratello VIP. I casting per il programma sono già in corso, per iscriversi basta fare domanda online attraverso il form che si trova sul sito ufficiale.